benvenuti sul canale di scolainsofitta.com In questo video parliamo di cestini del tesoro per bambini piccoli. Cosa sono i cestini del tesoro? Sono un'attività che stimola l'esplorazione, lo sviluppo sensoriale e l'attenzione del bambino. In questo video vi propongo un cestino tematizzato. Ho composto questo cestino scegliendo vari tipi di tessuto che generano sensazioni differenti al tatto e diverse attività, diversi stimoli. Vediamo in particolare di cosa si tratta. Iniziamo col dire che sono tutti scampoli o avanzi di tessuto, quindi è un, è un cestino semplice da realizzare. Quando vi capita di scartare degli abiti, eh, chiedetevi se per caso c'è del tessuto interessante che potete inserire in un cestino come questo. Qui ad esempio ho del tessuto elastico, cosa significa? Possiamo anche farlo vedere ai bambini che quando lo tiro si muove. È un tessuto caldo e molto liscio. All'opposto ho del tessuto che si usa per ehm, foderare, eh, che si usa per l'interno delle giacche, che è più freddo e liscio, non si tira. Attraverso, però, qualche cosa si vede. Questo è un tessuto che fa rumore. Questo è un tessuto trasparente. Potete utilizzare, ad esempio, anche dei centrini se ne avete in casa. Questo è l'avanzo di una vecchia tenda. Passiamo poi a tessuti con dei pattern, con dei disegni. Qui abbiamo soprattutto quadretti, righe, ma ancora tinta unita. Come vedete li ho tagliati realizzando già delle strisce. Cosa implica? Eh, ovviamente non sappiamo come il bambino esplorerà questi tessuti. Abbiamo visto che abbiamo scelto coscientemente dei tessuti che possano stimolare in modo diverso. Questa eh, retina è vagamente rubida, quindi ho fatto una scelta di tessuto cercando delle alternative caldo, freddo, liscio, ruvido. Il taglio, così grossolano a nastro, implica che io lo possa esplorare, provare a tirare, provare a piegare su se stesso, provare ad arrotolare. Se noi aggiungiamo dei semplici accessori, miglioriamo l'esplorazione dei bambini, quantomeno forniamo degli stimoli aggiuntivi. Ad esempio, il cucchiaio mi permette di percuotere e scoprire che il tessuto non genera rumore. Però allo stesso tempo io lo posso fasciare, posso usarlo per girare. È uno stimolo. L'anello si può trovare anche di forme più grandi. Implica che io posso provare a infilare. Molto spesso i bambini quando sono interessati ai primi cestini del tesoro ancora non sono in grado di infilare. Possiamo farlo noi per loro offrendo così uno stimolo. Liberiamo l'anello, allora il bambino cercherà di sfilarlo, mentre sfila il tessuto, ne viene a contatto e quindi sentirà la differenza tra un tessuto e l'altro. Un tessuto eh, come questo ovviamente può stimolare anche il gioco semplice, libero, se siete in grado di Uh, creare delle forme o anche semplicemente dei nodi, scoprirete che il bambino è curioso, infila le dita all'interno del tessuto, esplora anche così. In un nodo io scopro che se infilo il dito nel modo giusto, lo libero, è divertente per un bambino perché è un'azione che crea un effetto. Questa è l'anima di un rotolo di scotch. Potete utilizzare una scatolina, un bicchiere, quello che avete, una ciotola. Cosa mi permette di fare questo? Oltre a infilare vedere che passa dall'altra parte, se io lo metto su una base, vedo che posso inserire, infilare. È un'attività che incuriosisce i bambini perché possono essere loro a infilare i materiali all'interno della nostra scatolina o del nostro anello, come in questo caso, oppure possiamo farlo noi e loro saranno quelli che piano piano li tirano fuori e scoprono cosa è successo. Questa è una primissima attività che anticipa il gioco dei travasi. Spero di avervi dato qualche spunto di attività di ispirazione montessoriana e comunque di sviluppo sensoriale per i bambini piccoli e vi aspetto per, per altre proposte sul sito. Buon lavoro!